ciao bellezze e benvenuti sul canale oggi facciamo assieme il goulash di marzo dopo il covid ho proprio bisogno di rigenerarmi con qualcosa di succulento tenero gustoso proprio la montagna i suoi profumi i suoi sapori la sua tenerezza qua in questo questo piatto è veramente una bomba delizioso gustosissimo e ha sicuramente qualcosa in più rispetto al classico spezzatino che si fa la domenica assieme alla polenta e a proposito di abbinamenti vi dico già che si abbina alla perfezione con la polenta con il purè con i canederli ovviamente in quel caso asciutti ma secondo me ancora di più con gli spezzle che è l'abbinamento che scelgo sempre bianchi con un po' di erba cipollina sopra di vini e la ricetta la trovate sia su Instagram che sul blog ok? questa è la ricetta di famiglia che faccio da un sacco di tempo super collaudata non si sbaglia si avrà la certezza di avere un gran risultato e direi che è proprio l'ora di partire con tutti gli step carne di manzo ovviamente la polpa classica che si usa per fare lo spezzatino se siete fortunati potrete trovare all'interno della carne proprio delle venature di grasso che vi daranno proprio la certezza di avere un, un, un risultato iconico, sbalorditivo, cioè rimarrete proprio estasiati quando lo assaggerete. Se siete invece meno fortunati, come nel mio caso, avrete una carne un pochino più magra, però tranquilli che se seguite tutti i passaggi che, che insomma qua vi spiego il risultato sarà comunque pazzesco tenerissimo e succolento primo consiglio intanto la carne non deve essere mai rosolata quando è troppo fredda da frigo quindi toglietela un pochino prima perché altrimenti ha uno shock termico troppo potente e quindi la rosolatura non riuscirà molto bene saliamola massaggiamola così il sale entra prendiamo una parte della carne la facciamo rosolare quando è rosolata su tutti i lati, la togliamo la trasferiamo in una ciotola prendiamo la parte rimanente e facciamo la stessa cosa questo passaggio di rosolarla in step permetterà di avere una crosticina omogenea su tutti i lati del cubetto e soprattutto se noi non mettiamo troppa carne nella padella la padella non si raffredderà troppo velocemente quindi la rosolatura sarà perfetta e la carne non sarà bollita permetterà di avere un goulash saporito e con un bel fondo scuro in questo video tra parentesi siccome siamo in tanti a casa ho preparato un goulash per otto persone però le dosi che trovate qua e sul blog saranno per 4 e poi sul blog troverete anche il convertitore che vi permetterà di cambiare le quantità di bocche che avrete da sfamare e allo stesso tempo ovviamente le dosi degli ingredienti adesso le cipolle, cipolla bionda classica, quella dorata, insomma è perfetta, la, le sbucciamo perché sono un bel po', daranno una dolcezza alla carne micidiale, poi la cipolla è proprio una caratteristica del goulash, le tagliamo a julienne adesso in una padella piccolina a fiamma bassa facciamo tostare farina e poi due spezie che proprio nel goulash non possono mancare che sono la paprika dolce e il cumino facendo tostare questi tre ingredienti eh, avremo sicuramente un goulash più profumato con dei sentori più gradevoli con più personalità proprio meno blandi anche la farina tostata ha un profumo totalmente diverso rispetto alla farina messa giù così quindi fate questo passaggio fiamma bassa mi raccomando cioè mescolate o saltate gli ingredienti in padella molto spesso perché altrimenti tendono a bruciare e poi quando sono pronti teniamoli da parte e ci occuperemo dopo di questa di queste spezie meravigliose di questi profumi meravigliosi ora padella quella che abbiamo usato per rosolare la carne andrà benissimo magari togliamo il fondo eh, rosolato perché potrebbe trasferire dei sentori amari quindi non va bene togliamolo con un po di carta assorbente burro e un goccino di olio facciamo rosolare le cipolle aggiungiamo anche lo spicchio di aglio tritato e una foglia d'alloro aggiungiamo un pizzico di sale prima le cipolle rilasceranno l'acqua e questo grazie anche al pizzico di sale che aggiungeremo quando noteremo che saranno leggermente insomma caramellate sarà ora di aggiungere il concentrato di pomodoro mescoliamo ancora un po anche il concentrato deve un pochino stufare in padella non servirà aspettare molto basteranno tipo due minuti aggiungiamo la carne successivamente le polveri tostate quindi farina paprika e cumino vino rosso per sfumare goccino di aceto di mele aggiungeremo anche il brodo di carne bollente pochissimo rosmarino tritato per non nascondere il profumo degli altri ingredienti e poi una fogliolina. Di, di salvia. Copriamo con il coperchio e adesso è proprio il, il momento magico in cui la carne eh, si intenerirà sempre di più, bisognerà mescolare ogni tanto ma non troppo spesso, fiamma mi raccomando bassa, io per dirvi ho, ho usato una fiamma, cioè una potenza 4 su 9 dell'induzione, dell ogni tanto lo possiamo scoperchiare se vediamo che magari la carne comincia veramente già a intenerirsi e, e magari abbiamo ancora un bel po' di, di, di sugo che si deve un pochino raprendere. e la cottura io vi direi due ore due ore e mezza insomma dipende un consiglio che proprio ci tengo a darvi è quello di eh, cucinare la carne fino a quando proprio risulta molto morbida non deve proprio stracuocere perché altrimenti si sfalda tutta e non è bello neanche da vedere poi il risultato comunque quando la carne è cotta è proprio bella morbida spegnete e lasciatela riposare almeno un'ora così a temperatura ambiente in modo tale che il gula assorba tutto quel bel sugo che magari ancora deve se assorbire e poi lo potete riscaldare e vi assicuro che veramente otterrete un, un risultato che veramente vi, vi, vi, vi fa emozionare quando, quando lo mangerete soprattutto secondo me se fate gli spezzle bianchi in accompagnamento è un piatto unico bestiale è un piatto unico che mh, sa proprio ripeto di montagna e che per i mesi invernali, autunnali e invernali è proprio perfetto fa molta convivialità insomma è tanta roba e io spero di aver spinto abbastanza per, per farvelo fare questa era come vi dicevo la mia ricetta di famiglia insomma che facciamo da, da un sacco di tempo spero che vi sia piaciuta e che dire adesso sto un po' a pati freddo però lo sapete che a me piace proprio l'idea di farvi queste ricette poi invernali così all'aperto adoro taggatemi su Instagram o su Facebook e che mi fa sempre piacere insomma vedere quello che fate su Instagram trovate altre idee, altre ricette che insomma qua su, su YouTube non pubblico Aspettate che penso quello che devo dire ancora, Altre, eh, altri due video, insomma, se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche che trovate qui sotto rimanete sempre aggiornati sui contenuti. E invece qua trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta con tutte le dosi, ingredienti, procedimento scritto in modo il più ordinato possibile, insomma, per i miei standard. Ci vediamo alla prossima, ragazzi, un bel gulag, mi raccomando, fatelo, eh, provatelo, bacione e... Niente, ci vediamo alla prossima, già ho già detto tipo 36 volte.